Ciao a tutti. Vi do un caro benvenuto sul mio canale Voice of Africa. Oggi è una una bella giornata e siamo qui a Genova per chiedere alle persone questo, questa domanda che sposeresti un africano o un'africana? Io penso che il matrimonio è un'integrazione molto intima per vivere insieme tutta la tua vita con una persona con una cultura diversa un pensiero diverso magari un'abitudine molto diversa perché guarda se, se un africano un africana si sposa con una persona bianca hanno certamente la cultura diversa pensieri diversi, anche uh, tante volte in regioni diverse anche, ma si incontrano, si mettono d'accordo per sposarsi, poi condividere quello che loro hanno per tutta la vita, e quindi io penso che il matrimonio è una cosa molto importante. La domanda della giornata, della settimana, dice sposeresti un africano o una africana se sei un africano o una africana sposeresti una persona bianca se sì lasciami il tuo commento sotto questo video per piacere non devi dimenticare a seguire non devi dimenticare di lasciare un like se ti piace questo video così mi darà forza per andare avanti a fare un po' di più quindi fammi sapere Tanto video è la prima parte di sposeresti un africano o un africana. Cioè la seconda e forse la terza. Se vuoi che continui a fare questo tipo di video, fammi, fammi sapere, lasciami un commento così. Faccio un po' di più questo video. La domanda ancora una volta è, sposeresti un africano? o un Africana. Andiamo a chiedere le persone questa domanda. Mio nome è sempre Nyakob in Beniza e stai guardando voce dell'Africa, voice of Africa, the voice in the wilderness. Iniziamo le domande. Buongiorno. Buongiorno. Per piacere posso chiederti una domanda? Sì, certo. Sposeresti un'Africana? Certo, non dipende dal colore della pelle, se una persona piace, piace. E quindi non, non c'è nessun problema? se. Assolutamente ah, tu sì, no. Sì, il Ti ringrazio. Non deve essere qualche problema. Ti ringrazio. Niente. ragazzi Ciao. come state? bene te? bene bene uh, voi siete single? Vero? sì allora, sposereste un africano? sì perché sì non c'è niente di male non cambia nulla da che provenienza sia l'importante che alla fine mi piaccia la persona che sposo che io la ami basta ha avuto uh, la possibilità per conoscere un africano con un fidanzato, un amico? Sì, all'elementare io ero fidanzata solo, praticamente con africani, quindi... Sì, e come mai sei adesso semi? Cerco una persona che mi piaccia veramente, però adesso mi sembrano un po' tutti stupidi, quindi preferisco rimanere single. Va bene, allora parliamo dopo, dopo tutto questo, che magari possiamo fare qualcosa. E tu? Uh, lo stesso, basta che arrivi uno che mi tratti bene, che con cui io stia bene, poi se sia africano, italiano, non lo so, non importa. E cosa ti piace di più sull'africano? Boh, uh, non, non, non lo saprei. Non ci sono ecco. delle caratteristiche specifiche, ma anche negli italiani in generale, il carattere. voi in genere siete sempre simpatici, non so. Allora, vi ringrazio. Yeah. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Tutto a posto? Bene, bene. Sei single? No, sono fidanzato adesso. Ah, grande. Eh, voterete una domanda, posso? Sì. Se fossi single, sposeresti un africano, un africano? Si sì. Perché? Okay. Perché alla fine non capisco tanti razzismi che c'è in giro, come anche adesso per il coronavirus Tanti giudicano il cinese o quello, quello che mandano soltanto perché è cinese No, questa cosa è idem per gli africani o per i colori, di colore Alla fine... Hai avuto possibilità per avere una, una conoscenza o conoscere un africano come amico? Sì, tante volte ne ho conosciuto uno che, che è ad Albisola, che lavorava ad Al Bissola dove stavo io una volta. E lui era simpatico, perché alla fine secondo me gli africani quelli neri neri e neri sono più simpatici che ci siano sono più realistici, più, più vivaci, più simpatici, più, alla mano di certi italiani, ovviamente, io parlo perché non sono italiano perché sono brasiliano, quindi vanno a giudicare anche la mia razza, che alla fine Allora, ti ringrazio tanto. Grazie a te. Buongiorno. Buongiorno. Per piacere posso chiederti una domanda? Dimmi pure. Uh, lui è single? Io sono single, sì. Ah, grandi. Sposeresti un'africana? Non lo so. Ah. Magari conoscendola bene, adesso non ho ancora in mente di sposarmi, però. Ok, grandi. sa mai. Ma hai avuto la possibilità per conoscere gli africani come amici? Eh, come amici sì, ho avuto dei compagni di classe alle okay. superiori. Grandi, grandi ti ringrazio tanto. grazie mille buongiorno uh, sei single vero cosa sei single sei single no, sei fidanzato ah. ah, allora va bene mm. ma vorrei una domanda se fosse un sei single mm. sposeresti un africano Sì, nel senso se mi trovo bene come persona si sì. eh, cosa ti piace di più sull'africano Forse il fatto di, di culture diverse, di conoscere anche nuovi pensieri, poter avere un confronto. Ok. Hai avuto la possibilità di uh, conoscere i tuoi capitani, i tuoi amici? Sì, sì. E come si trovano con loro? Molto bene in realtà, molto bene. Allora, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Ciao. vuoi fidanzare un africano? Ho cambiato la domanda, vero? È eh, una domanda un po' difficile perché prima devo conoscerlo e se mi piace, certo. Ma ha avuto la possibilità per avere un'interazione con un no, africano? No, no, non mai avuto. Allora, magari dopo questo video possiamo. No? Non lo so. Ti ringrazio tanto. ciao ragazzi ciao uh, posso chiedervi una domanda Vai sì. prima di tutto voi siete single voi siete fidanzata ma comincio da te sì. sposeresti un africano se fosse uh... se sì. fosse sì. sì. ma perché no se uno mi piace che mi no. sia no. simpatico sì avuto la possibilità di conoscere Grazie, africani, amici, amico. Sì, sì, tanti amici che sono qua in Italia e sono stata in Africa un po' di volte, in Malawi. bene con loro? Eh? Trovi trovi bene trovi con trovi. loro? Sì, sono meglio, gli africani l'ho sempre sostenuto. <ride> sono una <ride> razza superiore, loro! E <ride> lei? Sì. Io! come te il sogno e mi metto e mi mi direi di sì ma magari ho avuto anche la possibilità conosco tanta gente l'importante è che siano persone simpatiche in generale nel mio pensiero è quello per un fidanzato basta che sia bravo, simpatico, mi voglia bene è intelligente mettiamoci anche quello dai <ride> <ride> per favore va benissimo hai avuto la possibilità per conoscere una attimo come un fidanzato ah, Ho parlato con gente sì anche io sono stata in Africa in Mozambico in Malawi quindi <laughs> e sei single? Se, se, se. Grande Aaron allora, dopo questo video. Fai. Vale. <laughs> <ride> <Mi> vi ringrazio tanto Fai. Fai. Fai. Fai. Fai. Fai. Sì, sì. Ah, allora, benissimo. Ah, eh, comincio da te. Sì, vai. Sposeresti un africano? Sì, sì, assolutamente. Perché? Ma perché alla fine se mi piace come persona, cioè, sposerei un po' chi mi pare. Ah, e cosa ti piace i africani? Ma è una cultura super bella, super diversa, e è fiero comunque scoprire nuove cose, arricchirsi con nuove culture, quindi sarebbe una esperienza fiera se ti piace la persona e tu? no io sì lo sposerei perché sinceramente non mi importa del colore della pelle ma solo della persona come fatta dentro ecco ah. qua e cosa ti piace di più se l'ha ma in generale non ho una preferenza però vado proprio a vedere la persona e non al di fuori capito ah ok, grandi <ride> e tu? io più o meno la stessa cosa cioè, lo sposerei sicuramente perché alla fine mi piace una persona, mi piace, basta, non, non importa il resto. Ma avete uh, la possibilità per fidanzare un africano? In generale, così a Genova? Eh, anche. sì. Boh, più che altro che in generale i ragazzi della nostra età non ce ne sono molti. Per noi sì, frequentiamo un sacco di sudamericani. Sì, sì, sì, Ci sono af più altre test rispetto agli africani. Ah, ok. Più sudamericani. Però ormai, tipo con tutti questi viaggi, sì, abbiamo possibilità di conoscere gente. Sì, sì, per quello per sì, sì però a Genova non c'è molta possibilità. Va bene, vi ringrazio. Grazie mille. Ciao. ciao. Buongiorno. Ciao. Uh, Davori lei, lei è, è single. È no. Va bene. Contento, allora uh, te posso chiederti una grazie. domanda? Certo. Se fossi single, sì. sposeresti un africano? Se mi innamorassi di un africano, assolutamente, certo. E quindi hai uh, avuto uh, la possibilità per conoscere un africano come, come amici? Assolutamente. E come, come trovi con loro? Ma bene, bene, bene. Assolutamente. bene, assolutamente, sì, sì. Allora. Cioè gli amici che ho avuto africani erano persone con cui mi trovo bene amici grazie mille Grazie, te, ciao oh. ho sentito tutto quello che stanno dicendo le persone alcuni dicono che non c'è nessun problema alcuni dicono alcuni dicono che non sanno ancora fammi sapere cosa ne pensi tu sposeresti un africano? o oh no? questo video è la prima parte settimana prossima c'è ancora la seconda parte per avere subito il video a guardare per favore iscritti a questo canale così ogni volta che metto un video lì Sarai la prima persona a guardare, non perdi tanto tempo a cercare su uh, uh, YouTube o su Facebook a guardare. Da semente ci vediamo settimana prossima con la seconda parte di questo video. Il Mio nome è sempre Jacob Langs Nebbinesa e sta guardando Voice of Africa, The Voice in the Wilderness. Buona giornata, ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao.